ma senti il lupo, Mario e i porcellini. allora, una pasta veloce Mario mangia normalmente come mangiamo noi, vero Mario? però oggi facciamo una pasta facciamo una pasta ai bambini facile, buona ed di stagione, sempre allora, prima cosa abbiamo gli ingredienti maccheroncini di Campofilone i pomodorini, quelli dolci, maturi ah, c'è fame, guarda, hai visto? poi, basilico e aglio allora, che facciamo? è facile Grattugia, grossa pomodoro, grattin! Ce ne danno i porcellini! E le bucce le butto: se no rischiamo che non se ne mangia piano piano. Così, eccolo qua. Vedete? E questa è solo pol polpa di pomodoro fresco, profumato di stagione. Allora, vedete come intrattengo Mario? Allora, quei tre porcellini: il pane unto nell'olio, l'olio buono. Eh? Com'è Mario? Il pane? Buono, vero? Senti il lupo cattivo? Attento fa niente il lupo cattivo Allora, ascoltatemi Adesso Per lui va bene questo pomodorino, è sufficiente Che faccio? Non gli faccio, vedere perché lui si mangia tutto, però so bene i problemi degli altri, quindi tagliate piccolissimo, piccolissimo, quasi che non si vede il basilico, guardate come faccio, così Così, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo Io sto usando il coltello ah, di ceramica, così lo, lui nemmeno vede che, che è scuro, capito, è più chiaro il colore, non si ossida vado così perfetto poi si devono abituare a mangiare tutto quindi, aglio lo metto intero poi lo leviamo dopo eccolo qua metto un goccio d'olio di quello buono qua siamo a sonnino i signori rossetti allora, provincia di Latina, andiamo gratto un altro po' di pomodoro e adesso buttiamo la pasta, la pasta veloce perché c'è lui che ha fame quindi non sapete più che cosa fare come intrattenerlo. abbagliate, fate il gatto, fate il cane fate qualsiasi cosa e eh, allora qua ci sta un amico mio di Campofilone Leonardo Carassai questi sono i maccheroncini ci mettono un secondo metto metà di questo, eccolo qui e questo ci mette un attimo a cuocere proprio un minuto giriamo, bene bene come si affacciano al balcone i porcellini, Mario? Mario? che <ride> cosa si <affaccia> al balcone? <ride> senti, poi ho qui un po' di parmigiano, però non è obbligatorio, perché? c'è qualcuno che è allergico al lattosio, quindi tutte queste cose io ci metto anche un pizzico, vedete? l'origano buono Ah! com'è? Oh, eh? Vai! Ci siamo quasi! Mariuccio, ci siamo quasi, guarda qua! Che robetta! È cotta, è cotta! Allora, che cosa c'ha di buono questa pasta? Che si raffredda subito! Col pomodoro che, che è crudo, che è freddo, che non è un sugo riscaldato, ci vuole un attimo! Guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia, ragazzi! Guardate che meraviglia! Che robetta! Levo l'aglio, metto un pizzio di sale senti la bella fattoria, poco perché che i bambini mangia poco, sciapo poi, parmigiano ce lo vogliamo mettere? io ce lo metterei, Mario sei pronto? parmigiano, guardate che meraviglia ragazzi eh? C'è fame? <ride> allora, ecco qui io lo mettiamo poco questo qua è quello con i muscoli ti do quest'altro, allora, vado così un po' di pomodoro pomodoro buono buono buono, fresco guardate qua che robetta ah. Mario, sei pronto? fa un po' sentire se, se è caldo ancora questo è per lui, sentiamo per me assaggio, proviamo mm. Mm. Um. sei pronto vai allora facciamo così guarda guarda guarda è un attimo guarda vieni qua Mario guarda ah. com'è Mario buona allora questa è un esempio di una pasta veloce fresca buona di stagione ma che ce l'ho? E facciamo le nostre cose. Un bacio e un abbraccio a tutti i bambini che ci seguono. Saluta Mario! Mario, lo so che sta occupato, saluta un po'. Eh? È occupatissimo. Com'è amore? Ho papà, niente, va bene. Saluta? Oh! Saluta, madonna, niente, non vi vede proprio. Ciao a tutti quanti, da casa Mariola. Vi è piaciuto questo video? Certo che si, sì, era bellissimo! Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video e poi commentate che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti e poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti.